Salve a tutti amici di TuboZoo, io sono Tafrani Io sono Axel E oggi siamo nel primo episodio di Fallout 4 Non perdiamo altro tempo, cominciamo subito Creiamo una nuova partita Confermo. E parte il video iniziale La guerra. La guerra non cambia mai. Nell'anno 1945 il mio bisbisnonno, in servizio nell'esercito, si chiedeva quando sarebbe tornato a casa da sua moglie e dal figlio mai conosciuto. Realizzò il suo sogno quando fu posta fine alla Seconda Guerra Mondiale, con le bombe atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki. Il mondo si aspettava l'Apocalisse. Invece avvenne qualcosa di miracoloso. Iniziamo a usare l'energia atomica non come arma, ma come fonte di energia quasi inesauribile. La gente scoprì un lusso che fino ad allora sembrava impensabile. Robot domestici, automobili a fusione, computer portatili. Però, nel ventunesimo secolo, la gente si risvegliò dal sogno americano. Anni di consumi sfrenati avevano prosciugato tutte le risorse primarie. Crollò. La pace divenne un ricordo lontano. Siamo nell'anno 2077. Ci troviamo sul baratro della guerra totale. tempo trascorso nell'esercito mi ha insegnato che la guerra la guerra non cambia mai La guerra non cambia mai. Stasera farai un figurone all'auditorio dei veterani. Tu so. dici? Ma certo, ora preparati e lasciami lo specchio. D'accordo. Va ah, bene, adesso dobbiamo creare il nostro personaggio. Ti mettiamo subito. Non So, una cicatrice. Eccola. Ok, confermo. bellissimo marito. Uh, vediamo. Ciao, eh, facciamo di. Tipo... Muscoloso, grasso, si sì, facciamolo grasso no. Tu ti svegli la mattina e puoi decidere di essere grasso, magro o muscoloso Si c'era il robot che è passato Si sì, l'ho visto Si sì, facciamo A metà Muscoloso tutto Tutto bombato Ok avevano urlato per sbaglio bene andiamo in bagno andiamo a farci un giro per casa aspetta si può tesoro mm -hmm. faccio subito non preoccuparti mm -hmm. va bene um, questo è il nostro Buongiorno, robot signori, codsworth grazie codsworth ma certo signore ma certo Siamo nell'ottobre del 2077 uh, Quelli sono appuntamenti che non verranno mai rispettati Usciamo fuori? No, non si può oh, che abbia fatto la cacca. Mi occuperò <ride> del piccolo... Ehi hey, Cosworth sì, sì, il piccolo... Don, sì, suo caffè, sì, signore Questo è Sean Gestrino. Sembra la vicina di Anti. Non si preoccupi dei piatti. È il mio lavoro. Non vedo l'ora di farglielo provare. Porta <ride> <ride> sfiga. c'è la radio. Queste canzoni anni 50, oh, così si spegne. Dobbiamo ricordarci di far sviluppare quelle foto delle vacanze. <ride> Pardon, lo Cara vecchia me. Ma non è la bandiera americana. Cioè... Tipo... Vabbè, la... come sarà in futuro? Questa è il 2077. Dai, su, devi solo rispondere. Sì, se ne va. Oh. Grognac il barbaro e la giungla dei bambini pipistrelli. <ride> il mio preferito. Buongiorno, siamo della Voltech. Non mi interessa. Qualunque cosa venda, non mi interessa. Non si preoccupi, signore. Non si preoccupi. Non vendo nulla, non oggi guai non sa quanto sono felice di poterle finalmente parlare. Sono giorni che ci provo. Si tratta di una questione della massima urgenza, gliela assicuro. In tal caso, sono lieto che mi abbia trovato. Oh, anch'io! Non ne ha idea. Ora, io so che è un uomo impegnato e quindi non le ruberò molto tempo. Il tempo è una... Ehm, una merce preziosa. Sono qui per informarla che, in virtù dei servizi resi dalla sua famiglia al paese, per vostra fortuna siete stati scelti per l'accesso al Vault locale, il Vault 111. Wow. Magnifico. Oh, lo è, mi creda. Bene, siete già autorizzati ad accedere al rifugio in caso di... Um, Annientamento atomico imprevisto, imprevisto. <ride> Devo solo verificare alcune informazioni Nient'altro okay. D'accordo, procediamo Splendido Splendido Adesso <coughs> Vediamo Ok, questo è il menu uh, Special Qui abbiamo 21 punti disponibili Da spendere nel. Uh, come si dice? Nella... Caratteristica che vogliamo aumentare. mi piace pure il nome. Uh, penso che sia meglio aumentare al massimo, cioè non al massimo, ma quasi l'agilità. Spendere più punti nell'agilità perché um, ci, ci permette di correre più veloce. È più utile. Forza, percezione, percezione per il, il sistema spav, ovvero quello che rallenta il tempo quando si deve sparare. Agilità al massimo. Aumentiamo un po' tutto, dai. In modo uniforme. Bene, il nome. Metto, vabbè, il mio metto. Magnifico! È tutto! Devo solo consegnarlo al Volt. Congratulazioni per aver protetto il vostro futuro! Grazie ancora! Lei è una sicurezza in più. Avrà pure qualche scartoffia, no? Per te, Sean, non esiste prezzo troppo alto. Uh -huh. <ride> Ottima risposta. Ho oh, i miei momenti. Ehi hey, tesoro. Dovremmo mandare Cotsworth in manutenzione, non credi? Il robot Ho cambiato Sean, ma si rifiuta ancora di calmarsi. Credo che abbia bisogno di un po' del suo affetto paterno. <ride> ok, andiamo. Hai sentito Cotsworth? Va pure. Cosa? Ah, quello è Sean. Ok. Come stanno i due uomini più importanti della mia vita? Gira un po' quella giostina. Eh, si può chiudere ah, la porta? Vabbè. No. Peccato. C'è un giostino. Come sta il mio piccolino? Molto meglio, eh? Ascolta, pensavo che potremmo andare un po' al parco dopo colazione. Ma oh, certo. Il tempo dovrebbe reggere. Non succederà niente. Sì, è una buona idea. Signore? Signora? Dovreste venire a vedere! Codsworth? Chi succede? No. Sì, se seguito da... Sì, se se se seguito da non... Lampi. Lampi accecanti suoni di esplosioni stiamo stiamo cercando di ottenere conferma Ma sembra che abbiamo perso i contatti con le stazioni affiliate stanno arrivando oh, no. rapporti confermati ripeto rapporti confermati di esplosioni nucleari a New York e in Pennsylvania oh mio dio dobbiamo oh, andare al volta subito mi sa che sto per arrivare la bomba abitanti di Sentori Hills se siete registrati evacuate immediatamente andare, verso cioè. il Vault 111 ah ok, verso il carro no, via ok la natura è fatta bene certamente le texture non sono come per i cechi più recenti però sicuramente si vede molto molto meglio che il falotto vi ho dato il 5 è assurdo io sono non la volta non puoi io entrare. entrerò non potete fermarmi no, no. oh, oh, oh. dobbiamo entrare siamo sulla lista bambino uomo adulto donna adulta ok procedendo buona fortuna voi due seguitemi oh, forza che, Dio ci che ne aiuto. sarà di tutta quella gente fuori stiamo dal cancello stiamo facendo tutto il possibile sì. non mi fermate ah ok questa è la scena che si vede nel trailer Salite sulla piattaforma! Al centro! Ci siamo quasi. Ce la caveremo. Vi amo, tutti e due. Ti amiamo anche noi. Oh mio Dio! Gianni! Questa cosa non può andare più veloce! Oh, Dio. Oh, Dio. Oh, Dio. Oh, Dio. una bomba, una stannata bomba vedete tutti dall'ascensore e salite con calma le scale non dovete preoccuparvi ci sì, sistemeremo tutti nella vostra sì, nuova siamo casa siamo al sicuro un futuro sì, sì. migliore sottoterra quindi dobbiamo sì, sì, salire le scale non no. hey. posso crederci se funzionare un minuto no, no, non dovete pensare a queste cose ora siete al sicuro e qui per voi da questa parte, prego. da questa parte. Scusa. Salve. Una volta sei girato da questa parte, ecco. Avvicinate al tavolo, ah, sì, che... Da questa parte. Devo prendere. Ah. Grazie. E adesso segui il dottore, ti farà vedere dove andare. D'accordo. Voi tre seguitemi. Andiamo. Vedi? Lungo a quel corridoio la testa è la nostra nuova. Oh, vi piacerà. È una delle nostre strutture più avanzate. Non che le altre non siano magnifiche, intendiamoci. Seguite la vostra qui. Sali qui sopra e indossa la tua tuta del volto. Um, devo. Ah, ok. Però mia moglie è dove Bene. dovrebbe andare? Vai, qui. Vedi. Tesoro, mi dai una mano. Ha detto mi dai una mano. Diamo una mano. Però aspetta. Tesoro, mi daresti una mano? Chi è il mio tesorino? Non vado lontano. Sarò laggiù. Eccolo lì, vedi. Papà, non è lontano. Ho l'impressione oh, che questa è l'ultima volta sai, che la vedremo, che li vedremo. La capsula ti decontaminerà e depressurizzerà per poter poi procedere nel Rilassati, oh, inizia sì. una nuova vita. Residente al ah, sicuro. Segni vitali. Normali. Procedura con la Ma ci liberano, ci ghiacciano. Tra oh, 5, tipo futurano. sempre il solito posto sono i dottori di prima no vabbè aspetta uh, sono scoppiate le bombe quindi ora dovrebbero essere passati quei 200 anni che, che erano passati anche in Fallout 3 perché mi sa che è contemporaneo però è dall'altra parte della dell'America è quasi in contemporaneo a Fallout 3 yeah. Oh, non mi È mio figlio. Lascia andare il bambino. Non te lo rivedrò. No. Non mi lascio. Non mi righiaccio Quindi passano... quanto tempo passa ora da qui a quando mi sveglio di nuovo? un minuto però eh, sono passati 200 anni qui ci abbiamo madre congelata sono morta ovviamente forza deve esserci uno sblocco ah ok devo sbloccare da qui penso no A Maria nello sblocco ah, qui manuale della capsula criogenica avanti avanti avanti dio mio mm, che cazzato il tizio Troverò i colpevoli, Ma non li porterò a casa Sean, è una promessa. Ah ok, quindi penso che la storia del gioco sarà tutta sul trovare il figlio. lui sì, perché, perché l'oltre che ha fatto tutto rapido? questo? Perché? Forse vogliono rip non so, ripopolare una zona, non lo so. Bloccato. Avaria nello sblocco sì. sì, sì, d'emergenza di... della porta. Oh, okay. Contattare un manutentore eh, della porta per ottenere assistenza. Allora. Okay, così si colpisce. Eh non penso che qui dentro ci sono nemici. Dobbiamo solo trovare l'uscita. Che cosa? Ah, lo Steve Steampack. Eh, praticamente, questo. È il medikit di il... il... Fallout. Di Fallout, eh, ci, ci da. Il Fallout 3 ci dava non tutta la vita, ma quasi. Avaria critica eh, nella sì, stazione sì. criogenica Tutti i residenti devono avere il sotto... 30% di vita. Deva esserci un'arma, penso Ok, ah. ecco l'arma Possiamo usarla perché ho visto Quegli scarafaggi di fuori nella eh, Ah, ok, così vediamo le armi che abbiamo Le armi, vabbè, fin le armi, però Gli oggetti che abbiamo alla mano no. Scarafaggi giganti Ma che... Cazzo un di caffè, bottiglia, bottiglia che non si rompe, <ride> è di plastica, qui c'è il cesso, qui c'è la doccia con la, <ride> la tenda più dura del mondo, <ride> non si muove. Chi usa il generatore penso eh, eh. vabbè noi continuiamo è meglio non prendere scorciatoia in questo punto altri scarafaggi uh, Questo è lo spavo vero che vabbè, abbiamo già detto prima Ravlenta per, per decidere dove dare il colpo e eh, ti indica anche la, la, la probabilità di colpirlo qui a 95% sì. per cento. vabbè ovviamente se hai un'arma come questa se hai una pistola la probabilità eh, anche se il nemico è lontano la probabilità aumenta cosa successo qui dove sono tutti scusa volevo alzarmi due vabbè facili questi fortunatamente muoiono come un po Cani scarafaggio radioattiva Non penso proprio che, che serva a qualcosa Non è rimasto nulla Oh non Penso che servirà a qualcosa Qui ah. c'è un'altra Ma è la stessa Vabbè prendiamola per sicurezza Le munizioni Ostia. Ah animale. Ecco ora lo dice ripristino Il 30% si sì. Um, dovrei aprire la porta Ok, indietro? Indietro Ok ah, no. Carina, Apri Ardo. dopo tornerò a prenderti No, perché dopo? Spacca il vetro No Ah, altre punizioni Perché dopo? Vabbè, andiamo dai siamo il manganello perché... Ho sbagliato Il Manganello perché dato che qui stanno solo scarafaggi eh, Meglio non, non sprecare i colpi di pistola Da qui non si va? No. C'è cioè, quello enorme sul muro E ovviamente, qui tutto è radioattivo. cavolo! Ah, non l'avevo visto. Qui tutto è quindi mi sa che anche quando si beve acqua ti dà un po' di radiazioni. Qui però ci sono delle, degli oggetti, delle sostanze che ti Ti guariscono ti, ti abbassano il livello di radiazioni nel qualcuno corpo. Ancora è Se qualcuno ancora vivo. Tutti è riuscito a solito. uscire. Che cavolo! Ah, non l'ho visto. Ah, qui è il vault, la porta, da dove siamo entrati, entrati prima Quindi, Interfaccia Pip-Boy, Boy. richiesta per eh, attivare la questo. sequenza ciclica della porta del vault Buona giornata Questo è il famosissimo Pip-Boy Che praticamente sarebbe quel menù del gioco scritte 64k 64 di RAM ok penso presto mm. sequenza ciclica della porta del volto attivata si prega di allontanarsi e questa è la famosa scena che sta avendo nel trailer e l'apertura la perché la porta è porta di Io vorrei fare un po' un giro perché magari c'è qualcosa nascosto, easter egg, no? Niente? Niente. Ma perché uh, i, gli sviluppatori del gioco, testa, ha detto che ci sono moltissimi easter egg. Buon ritorno in superficie. Magari se ne sentiamo ti prenderà qualche vero. video a parte. Praticamente è la cosa più bella del gioco. Le musiche sono stile anni 50, anni 60, sono bellissime. Non. Però non. non.. Sì, Diamond City. Prova a mettere radio classica. No aspetta. Si è di Diamond City Radio. Cioè e sempre ci se uno che mi sta ascoltando. Bene, um, abbiamo fatto già 20, quasi 28 minuti di video, quindi direi che per il primo episodio può bastare. Uh, vi ricordiamo che in questi giorni usciranno anche i prossimi episodi, quindi se volete seguirci iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, un commento e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti!